Bentornati in Smovia, canale sul paranormale e sui misteri di questo mondo. Mr. Fritz, è una marionetta usata dall'esercito tedesco per intrattenere i prigionieri di guerra alleati, durante la seconda guerra mondiale. È stato usato nel campo di prigionia tedesco Stalag 2B. Il creatore di Mr. Fritz, era un prigioniero di guerra americano che fu ucciso dalle truppe tedesche. Mr. Fritz fu così ritrovato nel 1945, in una fattoria. Molti nel corso degli anni, hanno affermato che Mr. Fritz, fosse posseduto dall'anima del suo creatore, affermando che la bambola, si muovesse da sola. Nel 2019 è stato effettuato questo inquietante filmato, vediamo. La teca si apre da sola. Gli occhi di Mr. Fritz, sembrano illuminarsi ed anche la bocca inizia a muoversi. È stato accertato che la marionetta, non è un animatronics, ed al suo interno è completamente vuota. In questa clip, un uomo mostra la sua inquietante collezione di bambole, Zoomma su di una, e poi passa alle altre, ma quando ritorna ad inquadrare la prima bambola, si accorge di un dettaglio terrificante, la bambola cambia espressione. Va avanti e poi rinquadra la bambola, e ad ogni passaggio, la bambola sembra ancora cambiare espressione, ogni volta diversa. Anche in questa clip, possiamo vedere qualcuno, che mostra la sua collezione di bambole. Poco dopo, a circa 50 secondi dall'inizio del video, quest'uomo fa una panoramica su alcune bambole. Si può notare come il braccino di una bambola, si muove da solo, ma l'uomo, sembra non accorgersi di nulla. Un uomo ha ricevuto il regalo da alcuni suoi amici, questa bambola vecchia di 35 anni, di nome Clyde il Clown. Si presume che la bambola sia legata a molte attività inquietanti, come muoversi da sola, o talvolta essere misteriosamente trovata in un luogo diverso da quello in origine. Così l'uomo posiziona la telecamera sperando di poter catturare a video queste presunte manifestazioni paranormali. La registrazione parte alle 3.08. E questo è quello che si vede. La bambola clown, sembra muovere la testa. Il filmato, risulta ancora più inquietante, si è accelerato fino a tre volte la velocità normale. Quindi a una bambola posseduta, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Alcuni bambini, stanno filmando la loro sorella, che fa una challenge con i bicchieri ma non sanno di aver attirato l'attenzione di qualcun altro, sulla mensola dietro di loro. Questo filmato, è particolarmente interessante, perché la scena, non ha come protagonista una bambola posseduta, ma è totalmente incentrata su questi bambini che sembrano del tutto all'oscuro, di quello che succede dietro di loro. E chi ha caricato il video, afferma che la bambola inquietante è stata notata solo più tardi, dopo aver visto il filmato. Il prossimo video, parla di una bambola realizzata all'inizio del XX secolo. Le bambole in quel periodo, erano realizzate principalmente con un composto di segatura e colla. Negli anni 40, queste bambole vennero sostituite da quelle in plastica. Questa particolare bambola di quel periodo, è stata trovata in una collezione di oggetti d'antiquariato in un mercatino di pulci locale. Il proprietario dice di non credere nei fantasmi, negli oggetti posseduti, o nel paranormale, tuttavia ammette, di non riuscire a spiegare come mai questa bambola inquietante, sembra muoversi da sola. Una donna, sta filmando la figlia che gioca con una nuova bambola. Dietro di lei, una delle sue altre bambole, è stata messa seduta sulla scrivania della bambina, e viene inquadrata inconsapevolmente. Presta particolare attenzione alla mano della bambola e alla candela di fronte a sé. Hey You like your new toy? Yeah! What's his name? Lovable. Lovable? Sure, his name isn't like Fred or Henry? Oh, it's so cute! Il movimento avviene subito dopo che la bambina definisce la sua nuova bambola come, adorabile. La mamma, non si accorge nemmeno che la bambola inquietante, si muove durante la registrazione. Lovable. Sure name like Fred or Henry. Mm -hmm. Solamente più tardi, la famiglia riguardando il filmato, si accorge di quanto succede. Ma guardando con più attenzione, notano che il movimento del braccio della bambola anticipa il movimento della candela. Questa clip presenta un'altra bambola dell'inizio del XX secolo. Si dice che abbia più di 100 anni. I proprietari di questa bambola, lasciano spesso la stanza, poi tornano per trovare questa bambola in una posizione diversa, da quella in cui era stata posata in origine. Per un esperimento, hanno installato una videocamera per filmare la bambola per 24 ore. La telecamera, era impostata per registrare qualsiasi movimento. Il filmato notturno, lascia qualche dubbio sull'effettivo movimento della bambola. Ma una ripresa successiva, rivela meglio i movimenti della bambola, a causa di un'illuminazione migliore del soggetto, ed il filmato risulta molto più inquietante. C'è un sito giapponese, chiamato Niko Niko Live, che è la versione giapponese di Twitch, se non fosse per il fatto che è giapponese. Ad esempio, in questo live streaming, un uomo sta sistemando la sua collezione di bambole, e poi succede questo. <ride> ma In questa trasmissione in diretta, l'occhio della bambola, sembra muoversi per un secondo, e la clip diventa subito virale.